Ciao a tutti, allora io di punti d'incocco ne ho fatti migliaia di migliaia e continuamente vedo, vedo in giro punti d'incocco veramente fatti eh, coi piedi, io probabilmente eh, è più difficile ma... Non è, non è possibile vedere punti d'incocco fatti malamente, è una cosa semplice, è una cosa molto semplice e lineare e il punto d'incocco è importantissimo e va fatto nel migliore dei modi. Eh, questa volta, anche se tutti dovrebbero saperlo fare, specialmente gli arcieri, non parlo degli istruttori, ma gli arcieri singoli devono essere in grado di fare un punto d'incocco a regola d'arte e non come quello che vedete che è un aborto di punto d'incocco ma è già uno dei migliori che, che vedo in giro in giro veramente vedo cose inenarrabili e questo non è possibile allora vediamo insieme come fare un punto d'incocco degno del nome di punto d'incocco allora cosa ci serve per fare un buon punto d'incocco intanto ci va il filato per punto di cocco. In converter ce ne sono svariati tipi da normalmente costosissimi eh, che si inventano, che sono fenomenali per fare eh, il punto di cocco in modo ottimale. Per, per conto mio il punto di cocco, il miglior punto di cocco, si fa con il dacron. Con il vecchio Dacron, il vecchio filato che si usava una volta, eh, che ancora oggi si usa sugli archi scuola o comunque sugli archi dove non è possibile usare filati molto rigidi, il, il Dacron, la Brown, lo, lo nomina B50, B50 costa pochissimo. Un rocchetto intero costa 5 euro, 6 euro eh, o po poco di più e vi durerà per tutta, per tutta la vita. Ed è il migliore, è abbastanza grosso, quanto basta per essere un punto di incocco che comunque si vede e la freccia ci sta nel, nel modo giusto. E ora vediamo come, come farlo questo punto di incocco. Quindi mi raccomando, non andate a spendere. Eh, grandi soldi per il punto di Il punto di incocco va bene il dacro, ma soprattutto va fatto bene, va fatto nel modo giusto. Eh, vediamo ora come, come fa Intanto eh, togliamo il, il vecchio punto di incocco. Per togliere il vecchio punto di ci serve il nostro cutter e facendo molta attenzione a non tagliare definitivamente la corda. E il suo serving anche se questa corda qua avrebbe bisogno di essere rifatta completamente perché è veramente in, in brutto in brutto stato ma noi la prendiamo solamente di prova per poter vedere come fare il punto di cocco vedete come il punto di cocco lo togliamo ci facciamo aiutare con la punta andiamo a toglierlo completamente ecco la prima parte l'abbiamo tolta ora andiamo a togliere la seconda parte questo punto di incoglie è veramente un disastro e sono stati fatti dei nodi a caso solamente e poi oltretutto bruciati Vedo delle cose veramente terrificanti. Ah, non dimentichiamoci che dobbiamo avere anche poi un accendino, perché vedo oltretutto delle cose stranissime, ad esempio come quelle di mettere della colla, mettere un punto di colla sul punto di colla. Questo veramente è eh, l'apocalisse, anche perché andiamo poi a mettere colle con dei solventi che possono innescare comunque eh, cose che non funzionano se vedete degli spazi se vedete degli spazi molto semplicemente le tirate tirate tutti gli spazi vedete li tirate con la squadretta in modo da, da ricompattare il servi vedete che il servi si ricompatta non era stato tirato bene questo servi lo ricompattiamo e eh, mamma mia addirittura al fondo abbiamo quasi, quasi un centimetro per ricompattarlo poi andiamo a prendere la nostra misura la nostra misura ecco vediamo qua come prendere la misura il, il nostro punto di incocco lo prendiamo dove appoggia, la freccia, dove appoggia la freccia e il nostro punto di incocco era di 3 sedicesimi quindi andiamo a segnarci se il nostro arco abbiamo già con un pennarello segnato sulla, sulla squadretta il nostro punto di cocco ottimale e, eh, e andiamo a farlo esattamente a 3 sedicesimi. Come andiamo a farlo? Beh, andiamo a preparare Andiamo a preparare il, il nostro punto di cocco. Prendiamone intanto, io vedo che eh, vengono tagliati dei pezzettini per fare il punto di cocco. Il punto di cocco costa poco e va preso in modo generoso, in modo tale che possiamo utilizzarlo nel modo corretto. Quindi prendiamone pure mezzo metro, 40 centimetri non meno di 40 centimetri Ne tagliamo due pezzi, un pezzo, e due pezzi eccoli qua e li appoggiamo in questo punto appoggiamo il nostro il nostro il nostro filato del punto di cocco e ora cominciamo a fare il, il nostro punto di cocco. Ricordatevi anche l'accendino perché ci servirà per finire accuratamente il, il nostro lavoro ok ci siamo allora abbiamo messo la nostra squadretta esattamente dove appoggia la freccia e andiamo a cercarci esattamente i tre sedicesimi un ottavo più mezzo ottavo ovviamente come, come possiamo fare allora intanto abbiamo preso il nostro il nostro filato lo inseriamo e andiamo a cercare i tre sedicesimi benissimo non importa se non li troviamo immediatamente Le sistemiamo dopo ora dobbiamo fare un nodo semplice e poi un altro nodo semplice quindi abbiamo fatto due nodi perché ne dobbiamo fare due perché il nodo avvolge la corda deve avvolgere la corda non basta fare un nodo solo bisogna farle due in modo tale che il nodo intrecciato avvolga la colla prima di sopra e poi come vedremo di sotto tiriamo tutte e due i capi e andiamo piano piano a posizionare il nostro punto di incocco a tre sedicesimi inferiore è inferiore questo è il punto di incocco inferiore e quindi dovrà essere posizionato esattamente a tre sedicesimi partendo dalla verticale a salire. A questo punto facciamo questo movimento. Prendiamo, ecco perché ce ne va tanto, perché possiamo tranquillamente prenderlo per tirarlo. Lo prendiamo e con i pollici, vedete, con i pollici lo facciamo entrare dentro il serving. Ecco, in questo modo qua. Senza esagerare, non c'è bisogno di esagerare. Ma vedete che il nodo è rimasto a porto. Ora lo facciamo dalla parte interna. A questo punto possiamo tranquillamente togliere la nostra squadretta e lo possiamo fare dalla parte a porto. Un nodo semplice, un secondo nodo semplice. Tiriamo piano piano e a questo punto possiamo tirare e fare il nostro nodo esterno come abbiamo visto il nodo è rimasto bello il nostro cordone è rimasto tutto intorno alla corda ora rifacciamo la stessa cosa un nodo semplice un secondo nodo semplice e andiamo a posizionarci sotto il primo nodo sotto il primo nodo e tiriamo rifacciamo anche dalla parte interna, due nodi, ci posizioniamo di sotto e tiriamo, lo facciamo ancora una volta, una terza volta, due nodi, piano piano andiamo sotto e i pollici vedete con i pollici premiamo in modo tale che sia ben stretto finiamo dalla parte interna sempre i due nodi chiudiamo e abbiamo tirato il primo il primo punto di cocco è stato fatto ora passiamo a fare il secondo punto di cocco come facciamo a fare il secondo di cocco ora lo vediamo benissimo ora non ci resta che prendere la nostra freccia la nostra freccia che utilizziamo normalmente la inseriamo la facciamo appoggiare sull'appoggia freccia in questo modo qua ora che abbiamo posizionato la freccia esattamente sull'appoggia freccia, prendiamo il secondo punto di incocco e andiamo tranquillamente a farlo a filo della nostra, perché dipende ovviamente da, da, dalla cocca, dipende eh, da un sacco di fattori, quindi utilizziamo la nostra freccia che utilizziamo norm normalmente e andiamo a fare il punto di incocco superiore. Sempre primo nodo semplice, secondo nodo semplice, e andiamo a tirare il nostro punto di cocco e andiamo a posizionarlo senza cercare di stringere la cocca, deve essere sufficientemente lasca, in modo normale, quindi non deve essere stretta ma ballare legger ma leggerissimamente, eh? leggerissimamente, non deve essere stretta, anche se poi comunque si allargherà da sola. Stringiamo con i nostri pollici e il primo punto di incocca l'abbiamo fatto. Andiamo a fare il secondo, sempre due nodi, tiriamo in questo modo, benissimo, ora, primo nodo semplice, secondo nodo semplice e andiamo a posizionarci sopra il primo nodo e andiamo a tirare con i pollici, vedete, con i pollici tiriamo. Facciamo dalla seconda parte, dalla parte interna, sempre i due nodi, tiriamo in modo tale che vada a posizionarci sopra, anche se internamente, ma sopra il primo punto, il primo nodo, e facciamo il terzo nodo, terzo e ultimo nodo. Io alle volte le volte ne faccio anche quattro, ma tre bastano, mai farne solo due. Ce ne vogliono almeno tre, perlomeno per archi nudi e tradizionali, ma io dico anche per gli archi, gli archi sbola o comunque gli archi dei neofiti. Andiamo a finire con il nodo interno, primo nodo, secondo nodo e andiamo a tirare. Andiamo a tirare tranquillamente, ecco, abbiamo tirato. Ora dobbiamo andare a concludere. Prima di andare a concludere, abbiamo già verificato, possiamo togliere la nostra freccia. Andiamo a verificare con la squadretta che tutto sia regolare. Benissimo, tutto è in modo assolutamente perfetto. E possiamo andare... Come andiamo a finire il nostro lavoro? Allora, riprendiamo il nostro cutter e andiamo a tagliare i nostri fili. Come le tagliamo? Un centimetro. Le tagliamo a un centimetro. Ok? Tutti e due. E le tagliamo a un centimetro. Ok. Perché un centimetro? Adesso lo vediamo. Utilizziamo l'accendino e andiamo a bruciare la parte terminale che abbiamo lasciato un centimetro. Come andiamo a bruciarla? Semplicemente e poi col ditino non ci facciamo male, no no no, no, no, no, non ci facciamo male, andiamo a bloccarlo. Facciamo anche questo di sopra e andiamo a bloccarlo, facciamo quello di sotto, e andiamo a bloccarlo mentre ancora la plastica è ancora leggermente liquida e abbiamo fatto il nostro, il nostro punto di cocco. Questo è un punto di cocco degno del nome di punto di cocco. Ora andiamo a vederlo più da vicino in modo tale che potete verificare se ci sono state differenze sostanziali da quello che è. Che aveva precedentemente. Ed ecco qua il risultato, il risultato finale. Il controllo della squadretta abbiamo visto che è esattamente al 3 sedicesimi quello che volevamo ottenere. Come vedete il, il punto d'incocco è ben fatto, è compatto. Eh, non si muoverà, non si muoverà perché noi l'abbiamo spinto con i pollici, il primo nodo l'abbiamo spinto con i pollici all'interno del serving e quindi il punto di cocco non si muoverà, assolutamente non si muoverà mai più. Ovviamente non è eterno e dobbiamo averne sempre un, eh, un po' di scorta di Dacron B50 in modo tale da ogni tanto sostituirlo, eh, Ogni all'incirca il punto d'incocco si, si sostituisce ogni 3.000 frecce tirate, 2.000-3.000 frecce tirate, non, siate, non, avete, non abbiate paura di sostituire il punto d'incocco, il punto d'incocco va sostituito tranquillamente, bisogna essere in grado di farlo, un'operazione veramente semplicissima, veramente semplicissima ma va fatta nel modo migliore grazie, ciao a tutti al prossimo video, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella